Ebbene oggi. Ciao a tutti ragazzi, noi siamo DynamiteX E Marco007. Vabbè, buonanotte, io sta.. si stava sedendo. Ok, oggi continui. No. No. no, Oggi continuiamo con Paper Mario. Che l'avrei allora. fatto? Volevi no, no, devo no, mettere un nome. Andiamo We... nel misterioso mondo 7 con Wii Yay! Yeah, it's amazing. a me! Spoon! L'ultimo mondo! Mm. E poi vabbè c'è la porta grossa però sarà una cosa più importante probabilmente non è l'ultimo Probabilmente il boss finale basta. Eh sì, appunto. Probabilmente ci porta il boss finale. Prova a farlo qua! a farlo qua e se ha tu di video. Ah, meno male Non c'è no? il tetto. Eh scuola. sì, appunto, meno male oh, che c'è. Hey, Eeeh! Let's il tetto. go! Ok, comunque avrete notato che da un, che da un paio di parti non abbiamo più Bowser e Peach. Eh. L'abbiamo già detto. Eh sì. Che sono morti insieme eh. a me. Però adesso cosa dovremmo fare? Li ritroveremo in questo mondo o no? Chi lo sa? Sì, ve lo dico io. Il <ride> Lì. Il feroce attacco di dimensione aveva separato Mario dai suoi amici. Certo, aveva ritrovato Luigi, ma Bowser e Peach erano ancora dispersi. Ecco, E dove si trovavano? e quali pericoli si profilavano all'orizzonte all bisognava avventurarsi oltre la porta aperta dal settimo cuore puro il momento raggiunto ancora una volta Mario si trovò innanzi una vista terrificante ecco Cacchio! 7 1 vacanze sotterranee uh un mondo sotterraneo evviva no io li odio cioè non mi piaccio a me piacciono i mondi sotterranei. ma non fa niente. ok questa musica già promette molto. Già. Sembra tipo una miniera con le scarabuse. No, Sembrano a rotta in basta. Oh no, ma che mondo è? Che mondo brutto, siamo tornati nel sottosuolo. Nel mondo di giù. Eh, è buissimo qui. Chissà che mondo è questo. Eh? Luigi lo <ride> sa! Aspetta un po'. Ma sì, no. questo è mondo di giù, siamo venuti da qui. Oh, questo è il posto che vuoi accen accennavi? Oh, yeah! Mi chiedo perché il cuore puro ci ha portato qui. <ride> non stava parlando con Lo so! <ride> <ride> eh! Ok, Mario! Noi eh, l'abbiamo già controllato, sta parte. Ah, è vero. È vero, che vediamo che dice le stesse cose. Ah si. Sì. No, no no alcuni alcuni chiedono, ma questa è la tua prima volta? Ah scherzavo e poi Mario dice no no, questa è la mia prima volta. No, questa è la seconda <ride> volta. È la, è la seconda volta. <ride> sì, finissimo. Allora. Qua non serve neanche. Cioè è meglio se... che non serve fare. Uh, in 3D, tanto questo è bell crack. Yeah. Diversamente dai, dai, dagli altri uh, Paper Mario Paper Oddio Dagli sì, altri Paper Mario i Tartossi non hanno uh, I punti No no qua, di, Diversamente dagli altri Paper Mario I Tartossi non hanno Diverse colorazioni Ad esempio nel, nel primo Paper Mario ne avevano due Mentre nel prima Ehi sono vestiti Vabbè Diamo i quadri moderni per la nostra scuola? No, mm, molto bene. Vai, vai, vai. Yeah, io dicendo invece nel portale il millenario ce n'era persino 4 io, io, ma le e poi scroccare i soldi per luigi come attraverso il fiume? <ride> Mentre nei prossimi Paper Mario i, ta i, i tartossi non avranno quella faccia con la testa umana. Okay. Ora non chiedetemi come faccio a sapere che dobbiamo andare qui, ma è l'unica opzione che mi viene in mente. No, allora. non è l'unico, è l'unica opzione possibile, qua si va avanti. Eh sì, saluti, benvenuti nel... Ma che ci, ci fa per noi? Sei la regina inferna? Io mi chiamo così e sono un'amica di Mario. Come fa a conoscerla? <ride> no, non ne ha sentito parlare. Siamo sensazione. venuti a cercare il cuore puro nascosti in questo mondo. Cosa? Cercati i cuori puri. Beh, ora che mi, parlo, che mi è andato bene, mi rendo conto che non essere salire loro in cui parlavo di questo. Cioè, eh, mi salite davvero voi? Mm, non credo. Allora? Questo vuol dire che è un cuore puro per noi? Mmm, l'indicazione del cuore puro è un'informazione altamente segreta. Mi spiace, non posso dirvi niente. Se vi è necessario saperlo dovrete parlare con Gran B nel mondo di suoi. Madre! <ride> è arrivato Gran B! No, ah no, è fatta lì. Ho preparato tutte le mie cose. <ride> Sono pronta a tornare nel mondo di su. Oh, Farò bis. sempre così. No, no, no. No, no, no, sì, sì. Oh, no. ma miseria, sei tornato, la partita è davvero finita stavolta. Valenti eroi, potresti riportare e farmi nel mondo di su? No, no! perché vuoi affidarci un compito del genere? Tanto tempo fa un mostro che era imprigionato qui sotto, ma un terremoto l'ha liberato. E non ti abbiamo chiesto una tavola della buona notte, scusa, non ti abbiamo chiesto perché. Dopo essersi trattato la prigionia ha cominciato a girovagare per il remo. Ten, guarda Luigi, dici, traumatizzato. No, ma mai quanto la faccia di Bowser con le braccia che gira. Quella vabbè da, da premio Nobel. Non potrei mai mandare mia figlia da sola, sapendo che in giro c'è una bestia Se accettate di riportarla sarò lieta di aprirvi la strada per eh, eh sì. il mondo di su. Ma va bene. È un problema molto serio. E sì. Avertirò anche i grandi del suo viaggio per chiedere notizie sul cuore puro. Cosa ne pensate? Una proposta accettabile? No. Cosa? la mia ha ti in pasticceria? Beh, sì. No, parla con la sua voce. 30 ti per me. <ride> credi anche per me è un dialetto ma se ne vanno le ordine, bisogna obbedire, va bene <ride> ringrazio. con questo mostro in giro i miei dimoni e io cercheremo di contenere il peccato e se ne vanno dove ah ah vabbè sembra giusto e là, se pure le lucidelli però che questo si permette Attraversate questa porta e proseguite verso l'alto per raggiungere il mondo di su. E assicuratevi che farfabì, giunga, sal salva, salsa e salsa, salsa da gran. cioè gran eh, Scusa, che cosa stai dicendo? No, punto, non ho eh, eh. Eh, eh. <ride> ma di soli lo sguardo da me mentre procediamo. Se ha la mia belt non è Ah, ok. Quella faccio ora in questo. Okay. Sta muovendo gli occhi ma non la testa, guarda. Cioè, stai muovendo anche la testa, ma in, in un altro senso vedi gli occhi che ruota eh, appunto, tipo... è guarda, guarda quel sorrisetto non ah, è così okay. superficiale, cosa credi? oh mi che lingua tagliente. Se sei fosse gelosa, languisci per quei villosi fratelli? e ora è una faccia molto disappointed ok, è per quale dei, dei due? Ah, no, dei due ardi di più, quello rosso, quello interno Cosa? io ho quello rosso <ride> il tuo guancia rossisco quindi non approva <ride> no viva il verde viva il vomito yeah. il tuo guancia rossisco il tuo contegno si fa più confuso è una coppa nel profondo del cuore ardi come Bill da soli si sì, è così almeno è, è, è pure pure per sventura ma ora prestiamoci a partire adesso consigli a farfabì io ti ucciderò io ce l'ho! Yeah. Ci manca solo Luigi con le ali! Addio regina! <ride> <ride> piazza su fatto Prima piazza e poi portaci il su Ehi hey, Farfabi, un regalino per te! <ride> <ride> ok, ora uso Mario okay. perché. Goodbye! Perché devi andare in 3D quando vai. La... Ah! Quindi sì, nel livello! Perfetto! Facciamo pure il secondo! No, non possiamo. Se no poi la copertina è sballata. Ok. il yeah. livello! Ci vediamo alla prossima parte, okay. che questo video è stato il più corto del nostro canale. È vero. E non è, sta ed è no, stato. No, non questo. è vero. Sì. 9 no, minuti? No, quello di prima. Ah. Quello no. di prima è durato anche meno. Vabbè. Vuoi <ride> servare i tuoi progressi? No. Ok, ci alla Ciao. Ciao.